Adesso, per l'ultimo intervento prima del primo momento networking, chiamo sul palco Silvia Culasso, che parla anche lei di raccontare i progetti. Quindi, ecco la mia mm -hmm. Pro Funziona? Ok. Ciao a tutti, eh, molto, sarebbe stato molto difficile parlare dopo Jacopo è ancora di più <ride> parlare dopo Medici Senza Frontiere, tra l'altro ho dei trascorsi nel non profit, quindi diciamo che ho una sensibilità abbastanza affine, però ci tocca ritornare diciamo razionali. Questo è il mio terzo freelance camp, ma il mio secondo sul pulpito, questa volta proprio <ride> grande pulpito, eh, ho parlato di una rinascita professionale l'altra volta dopo una lunga maternità e, e adesso invece, eh, visto che in questo periodo ho affinato e studiato parecchio l'argomento dell'esposizione dei progetti, vengo diciamo, a rendicontare eh, quello che ho fatto negli ultimi due anni, sperando che questo vi, vi aiuti. Così? un altro? Ops. Ok, se <ride> muo. Ma sono io un pedido? <ride> uh -huh. Ah, ah, sono io un pedido. Ok. <ride> I freelance scrivono progetti, eh, io ritengo di sì in varie forme e tra l'altro ne abbiamo già parlato anche nei vari momenti di networking. Lo si fa per esempio nel fare un preventivo. L'anno scorso Augusto Pirovano fece un bellissimo intervento che vi invito a ritrovare se, se c'è ancora in archivio sul fatto che un preventivo in forma di lista della spesa è molto meno interessante e convincente per un cliente rispetto a un preventivo che presenta bene, nel modo giusto, un progetto. Perché il cliente oltre che esaminare Diciamo i servizi offerti si sente parte di un qualcosa, si partecipa con noi eh, e quindi lo coinvolgiamo di più ed è più disponibile ad accettare la nostra idea. Poi ci sono bandi di gare e finanziamento, ehm, in particolare quelli di finanziamento sono un po' la mia specializzazione dell'ultimo periodo. Sono aperti anche a partite IVA e microimprese. Quindi in realtà sono interessanti non soltanto per i clienti, ma anche proprio direttamente per espandere la propria attività o iniziare un'attività nuova, adesso ce ne sono due o tre aperti, uno sull'imprenditoria femminile, insomma è possibile che un freelance, anche se si occupa che ne so, di grafica o di altre cose, possa fare un bando per esempio per acquistare del materiale, per farsi più pubblicità, per aprire un nuovo ufficio, o cose di questo genere. Ovviamente, eh, e l'abbiamo visto succedere spesso, qui eh, il freelance alle volte partecipa o propone o è proprio direttamente artefice di progetti imprenditoriali, abbiamo parlato di business modeling, abbiamo parlato di tante cose anche in questa edizione, e anche nelle precedenti, molti freelance eh, come Fiorella mi sembra, eh, sono passati appunto dal ruolo di freelance al ruolo di invece eh, imprenditori o o dipendenti oppure su commissione capita che per esempio eh, e mi è capitato anche in passata esperienza un cliente abbia un progetto complesso magari addirittura un bando europeo o comunque un progetto grande e richiede, ci richieda di scrivere una parte per esempio se si parla che ne so, di una realizzazione informatica magari eh, il freelance che eh, si occupa della parte informatica deve esporre la propria cosa quindi sì, io penso che i li riscrivano i progetti come si fa? Allora, io qualche consiglio, anche se le liste, abbiamo detto che non sono proprio fantastiche in queste circostanze, qualche consiglio, ho voluto darvelo così perché poi avrete le slide e quindi potrete magari rivederli. La prima prima cosa da fare è l'analisi dei requisiti o l'analisi dei criteri di valutazione. Siamo compliant, abbiamo quello che serve, il nostro progetto risponde all'esigenza eh, del cliente o del bando o della gara con quali criteri saremo valutati alle volte eh, tendiamo a essere un pochino eh, egoici pensando che il nostro progetto è già bellissimo così e che il modo in cui lo raccontiamo sia quello giusto perché noi l'abbiamo pensato in questa, in questa accezione, l'abbiamo pensato per questo target e per risolvere questo problema, questo è Punto. Non è vero, eh, alle volte una richiesta specifica di un cliente o un bando o un qualcosa del genere ci può far venire in mente addirittura un, un utilizzo diverso per una nostra idea, una realizzazione software o una procedura o qualcos'altro. Eh, dobbiamo poi anche verificare, dopo, dopo che abbiamo verificato la nostra compliance ai, ai requisiti, se ci mancano delle informazioni serve un brevetto, un'abilitazione, un permesso speciale, qualche cosa per realizzare questo progetto, è meglio saperlo prima di aderire per esempio a un bando o prima di proporlo in un certo contesto perché magari potremmo ritrovarci ad aver scritto per giorni e giorni le nostre memorie professionali per poi capire che mancava quel permesso che non abbiamo il tempo, non abbiamo il modo di poter fare, quindi cerchiamo di essere compliant fin dall'inizio e cerchiamo soprattutto questo è il leitmotiv di tutte le schede, di metterci nei panni dei nostri lettori che nei casi dei bandi di gara sono persone che ne leggono una tonnellata di queste cose quindi cerchiamo anche di capire che se li facciamo faticare, se non siamo chiari se, se, abbiamo, diciamo, se incentriamo la nostra descrizione sulla cosa sbagliata o sulla cosa che loro non interessa probabilmente dopo mezza pagina ci lasciano anche perdere perché ne hanno un quintale di cose da, da esaminare, quindi cerchiamo di metterci nei panni del lettore, è fondamentale, se è un manager, se è invece un comitato, se è qualsiasi cosa sia, cerchiamo di capirlo e di assecondare, di aiutarli a valutarci nel migliore dei modi. È inutile dire che dobbiamo fare una scaletta, una struttura di questo nostro intervento, ieri qualcuno ha parlato di mappe, è un buon sistema, ma è un altro sistema ugualmente buono, è quello di eh, scrivere direttamente i titoli dei capitoli, quindi poi ognuno si organizza come meglio crede. Organizzare il lavoro, inutile dirlo, però se lavoriamo in team è una cosa che diventa proprio nodale, soprattutto se lavoriamo con una scadenza eh, non modificabile e quindi dobbiamo essere sicuri che ognuno faccia la sua parte nei modi e nei tempi giusti eh, stabiliti prima. Da qui la pianificazione. Importantissime le verifiche programmate, non sembra, ma eh, alle volte le persone convinte di far bene prendono delle direzioni che invece non vanno per niente bene. Verifiche programmate e rispettate ci permettono di ovviare a queste derive. Se conosci bene l'argomento le parole verranno. Allora, importantissima ancora di più forse della fase di, redazio di redazione è la fase di revisione importantissima perché eh, magari siamo più persone, lo stile non è uniforme eh, abbiamo delle visioni leggermente divergenti, dobbiamo però consegnare un corpo unico che sembri fatto da, da un'organizzazione coesa e quindi dobbiamo stare molto attenti anche a dei particolari. La prima cosa non è un particolare ma è fondamentale, ho soddisfatto l'obiettivo, il progetto doveva risolvere quale problema? L'ho descritto bene ho evidenziato subito quanto è importante la mia proposta, quanto è ben fatta, quanto è attinente al problema da risolvere. Gli elementi principali sono in evidenza, ricordiamoci sempre che non tutti hanno piacere di leggere, non tutti amano leggere. Se per capire l'oggetto del progetto ho dovuto leggermi tre pagine, sono già stufo. Cerchiamo di dirlo subito, a me piace molto la piramide rovesciata, soprattutto in questi casi tecnici e non narrativi, perché danno subito la possibilità di farsi un'idea di quello che stiamo poi andando ad approfondire nei capitoli successivi. Peraltro i bandi hanno delle strutture abbastanza rigide che funzionano proprio così, una descrizione breve all'inizio e poi invece la possibilità di approfondire chiarezza, poi manca una virgola, coerenza e completezza, ma non ve li sto ad elencare, lo sapete, importantissima la sintesi, della quale io non ho il dono quando parlo, ma quando scrivo sì, eh, e mh, evitare a tutti i costi, come la peste, la fuffa, le introduzioni troppo lunghe, eh, gli autoincensamenti, <ride> mentre si spiega il progetto, diamo per scontato, lo sappiamo che siamo i migliori, fighissimi e bravissimi, non glielo stiamo a ripetere tutti i momenti perché non è pertinente con quello che andiamo ad esporre purtroppo non tutti <ride> seguono questa regola importante anche la leggibilità eh, sì la lingua italiana è bellissima, sì ci consente veramente di fare delle cose meravigliose però nel contesto della scrittura tecnica è meglio comportarsi un po' all'inglese frasi brevi che riguardino un solo argomento senza troppe, eh, senza troppe troppi dettagli che è meglio inserire in frasi successive omogeneità del testo, l'abbiamo già detto un team di lavoro non necessariamente si esprime allo stesso modo è necessario quindi che una persona eh, possibilmente non, che ha scritto, non una di quelle che hanno scritto si prenda l'incarico di omogenizzare tutto il testo perché altrimenti eh, chi legge pensa o che è stato fatto un copia e incolla casual oppure che la squadra non ha lavorato bene insieme per cui ce n'è uno che parla dell'azienda dicendo noi facciamo questo e quello e un altro invece dice che la Pinco pincopallina SRL ha fatto questo, questo e quest'altro allora qual è il tono che dobbiamo usare? E ovviamente usare un linguaggio appropriato questo vuol dire tante cose vuol dire non essere tecnici nelle parti dove non è, dove non è richiesto di esserlo ma invece non essere approssimativi ed essere proprio precisi nelle parti dove si parla proprio di qualcosa di specialistico L'editor ha sempre ragione, dice il re, io ne sono convinta ed è una parte veramente molto importante. Condivido proprio al volo, al volo la mia lista nera, tanto poi avete modo di leggerla in seguito. E per evidenziare il, il diavolo assoluto della redazione che è il copia e incolla senza verifiche, ho accennato qualcosa prima, lo facciamo tutti, diciamocelo sinceramente, <ride> però eh, va benissimo copiare ma bisogna copiare con criterio, quindi un, uniformare lo stile, quindi, essere, eh, quindi verificare che una cosa copiata da un contesto diverso eh, sia anche adatta a questo e nel caso adattarla, tipicamente la descrizione dell'azienda è una cosa che viaggia copiata di qua e di là, eh, alle volte neanche in maniera aggiornata, quindi non tiene neanche conto delle ultime cose fatte e acquisite, ma magari non evidenzia certe caratteristiche che invece per quello specifico contesto sono importanti. Quindi non copiamo, le citazioni devono avere la fonte, frasi brevi eccetera, evitare le forme pesanti, ne abbiamo già parlato ieri quando si parlava di email, quindi tutte le cose passive eccetera eccetera, meglio evitare. C'è anche una lista bianca, eh, anche per uno giusto contrappeso, che è sempre dalla parte del lettore, eh, anche perché in questo caso è un lettore giudicante, quindi dobbiamo sicuramente cercare di, di trattarlo bene. Trattarlo bene come? Mettendo subito in evidenza gli elementi principali, contesti ben strutturati, che significa che anche dal punto di vista visivo non facciamo una cozzaglia, lasciamo degli spazi, cerchiamo di, di diciamo, non affaticare neanche la sua vista, ci avvaliamo di liste <ride> e di grafici e tabelle, ma nel contesto di una scrittura tecnica sono ovviamente cose utili e, e giuste. Cerchiamo di evitare i linguaggi aulici, bizantini, e egliese, vari, tecnichese, burocratese, legalese e compagnia cantante, se non dove sono espressamente richiesti, quindi nella sezione dove parliamo proprio delle cose tecniche, sempre che ce ne sia una. Cerchiamo di chiamare le cose sempre con lo stesso nome, alle elementari ci hanno abituato a usare i sinonimi e, e altre situazioni, nella scrittura tecnica questo confonde il lettore, lo affatica un po', e non ci rende neanche tanto riconoscibili quindi se una cosa si chiama freelance camp si deve chiamare sempre freelance camp ma non l'incontro dei freelance o cose così perché altrimenti uno una cosa è quella o hanno fatto un'altra cosa stiamoci attenti perché succede spesso soprattutto quando si è in parecchia a scrivere quindi santo glossario, leggenda eccetera eccetera per uniformare anche all'interno del team stesso di redazione i termini la checklist finale, adesso questo è un esempio abbastanza eterogeneo, eh, io la uso sempre, mi ha salvato la vita diverse volte, perché soprattutto nel caso di bandi, ma anche in altri casi, dobbiamo comunque sempre essere certi, prima di consegnare, di avere tutto quello che serve. Servono le copie cartacee, la firma digitale, da quale PEC deve essere inviato eventualmente il tutto, abbiamo tutti gli indirizzi, eh, sappiamo qual è l'oggetto della mail, insomma dobbiamo avere presente tutto quello che serve per non vanificare tutto il lavoro fatto prima. Soprattutto se dobbiamo allegare dei documenti. Ovvio? Sì, probabilmente sì. Ma il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno si prende mai la briga di verificare e ve lo dimostro. Questo è un esempio di un progetto che veniva presentato, una valutazione, sorta di presid, valutazione di start-up. È di due o tre anni fa, ma è una cosa vera ed è un testo diciamo, che è stato pubblicato, quindi non non rivelo nessun segreto si richiede di descrivere un progetto partendo da problema e soluzione questo è il paragrafo problema e soluzione nella sua integrità non ho tolto niente allora nome progetto ho voluto eh, giustamente non evidenziarlo è un team di quattro giovani donne napoletane eccetera eccetera non è né il problema né la soluzione poi eh, vogliono colmare la distanza tra il mondo della salute e quello dei cittadini allora forse il problema potrebbe essere questo, il problema che vogliono risolvere però poi mi dicono l'idea prende vita per parlare di scienza, spiegarla, portarla tra la gente eccetera eccetera, allora forse il problema è la distanza tra la gente e il linguaggio scientifico, non lo so. Questo è scuro, è volutamente scuro, comunque è una sorta di premessa, allora in un paragrafo che dice problema e soluzione non c'è spazio, non ci viene richiesto, non gliene frega niente della premessa. Ci sarà, magari e c'era infatti <ride> nelle successive sezioni, una parte destinata a eh, parlare del team e, della, e de tutti, di tutto il percorso che ha portato all'idea. Poi vabbè, c'è una punteggiatura creativa, ma quella facciamo finta che è una svista, però il lettore qua, secondo me, si affatica parecchio. Io, se dovessi valutare un progetto del genere, diciamo, dopo questo paragrafo direi, vabbè, ma che fate? Qual è la proposta? Qual è la soluzione? Già non ho capito tanto bene il problema. La soluzione qua non c'è proprio. <ride> Qual è la soluzione? Allora, non è vero che sono ovvietà, non è vero che sono piccolezze, questa è una cosa non di tre secoli fa, e sono persone che hanno seguito un percorso di mentorship, per appunto questa attività di Presid probabilmente in un'ottica di arrivare a un tutoring o a un finanziamento quindi è ovvio ma anche no ora dobbiamo leggere tanto, lo diciamo sempre io qui lo ribadisco eh, dobbiamo eh, non rubare come un artista come il libro di Austin Cleon, ma rubare come un ladro, <ride> rubare il mestiere a persone che fanno questa cosa da più tempo di noi, ai colleghi. Leggiamo le cose che scrivono gli altri. Sono spesso pubblicate su internet, quindi non carpiamo nessun segreto, ma possiamo analizzare lo stile, per esempio, lo stile vincente di progetti che sono stati presentati e hanno avuto successo. Molto interessante, per esempio, il sito di Mamacrowd, che è un crowdfunding molto importante che ha un team di redazione dei progetti, per cui la startup porta il suo progetto lì, c'è questo team che glielo aggiusta, il sistema mette la grafica, ehm, lo, lo confeziona a dovere, perché quello è quello che leggeranno gli investitori per decidere se poi finanziare questa attività o meno. Molto interessante andare a curiosare lì e vedere come i progetti sono presentati. Poi ci sono anche i colleghi. Poi ci sono i libri io ritorno sulla cosa che ho già nominato nel mio primo intervento l'opera Omnia di Luisa Carrada da tenere sempre presente nel frattempo sono usciti questi che sono dei librettini molto interessanti agili, mirati facili da consultare e piacevoli da leggere io consiglio di inchiodarli sulla scrivania e tenerseli lì sono veramente preziosissimi per riflettere sulla propria scrittura anche rileggere le proprie cose a distanza di tempo è molto utile per migliorare il proprio modo espressivo. Quest'altro lo conoscete sicuramente perché siete tutti marketer, eh? però eh, incredibile, strano forse a dirsi, ma anche nella comunicazione tecnica dobbiamo usare un po' di fantasia, di creatività e soprattutto metterci nei famosi panni del lettore. Il lettore è un target per noi, cioè un target piccolissimo, magari di una commissione di cinque persone, però quello è il target per il quale noi scriviamo. Quindi una riflessione su, sui testi, anche in questo senso, è sicuramente preziosa. Abbiamo visto che la redazione di un progetto, quindi un testo tecnico, è di per sé un progetto. Eh, questo pure ci aiuta ad andare abbastanza in fondo alla scelta dei termini, dell'ordine e di tutte le, le fasi architetturali, diciamo del progetto, e in più il King, l'abbiamo già citato prima, lo ricito, questo testo parla di narrativa, ma è veramente una bomba motivazionale, è bello, è scritto bene, per chi fa lavori creativi e anche la scrittura tecnica ha la sua componente creativa, è sicuramente, come dire, un'occhiata su un altro livello che ci fa bene, ci ossigena. Allora, questa citazione l'ho messa per un motivo, perché, magari non conoscete la mia pagina Facebook, però pubblico spesso delle citazioni, spessissimo prese dalla narrativa, dalla letteratura, perché alla fine mi piace un po' accostare anche questi due argomenti, quella tecnica che sembra più rigida, più forse poco creativa, e quella invece eh, narrativa che sembra un po' campata per aria, non è così non è ispirazione ma è traspirazione come dicevano e ho raccolto queste citazioni in un, un ebook che si può scaricare dal mio sito e il link qui purtroppo l'ho scritto male perché è preceduto da bit.t però eh, ho delle cartoline dove invece è scritto bene quindi se volete dopo ci incrociamo e ve le posso, e ve le posso dare Forse eh, mi piace sottolineare il mio claim, che facciamoci capire, penso che la mia missione nel de mondo sia quella di aiutare le persone a capirsi e a far capire quanto il loro lavoro sia importante. Qua mi riallaccio un po' a Jacopo, come facciamo a far capire che quello che noi facciamo ha un valore, che c'è dietro uno studio, che non è che io prendo e tiro fuori la roba così, ma mi documento e ci lavoro tanto. Questo è uno, diciamo, il lavoro, per esempio, di scrittura tecnica, raramente a Time Material, perché ha un risultato misurabile, che è quello di tirar fuori il bando. Da un punto di vista negoziale, spesso e volentieri c'è un primo gettone, un primo feed, engagement, e poi invece c'è un cosiddetto success feed, se poi quello che viene presentato viene approvato, c'è cioè una percentuale sulla parte finanziata, questo nel caso dei bandi. Eh, giusto per, per riallacciarmi bene, io ho finito spero che nonostante la difficoltà di parlare dopo Medici Senza Frontiere non vi siate annoiati troppo i eh, video non ce li avevo ciao grazie Silvia davvero eh, non posso che condividere l'importanza della scrittura e del farsi capire e, mh, il link poi lo sistemino nelle slide così quando le pubblichiamo ce l'hanno tutti corretto Adesso siamo arrivati